Inferno è stata rilasciata nel 1999 su Counter Strike 1.1, successivamente è stata aggiunta pure su Counter Strike Source e Global Offensive. Inoltre nel 2016 vi è stato un nuovo restyling. In questa guida completa di Inferno vi introdurrò la mappa, vi insegnerò nuovi trucchetti e vi insegnerò anche delle nuove nade. Se non volete vedere tutto il video ma volete vedere qualcosa in particolare vi lascio i timestamps sotto, quindi potete saltare direttamente alla parte video che vi interessa. Innanzitutto vi lascio i collot della mappa. Le parti più importanti di Inferno sono ovviamente i due spawn, quindi quello da Counter Terrorist e quello da Terrorist, i due siti A e B, ma vi sono anche due parti fondamentali della mappa che sono Banana e Apartment. Più in là vedremo perché sono importanti. Iniziamo a parlare di come si difende il sito di B. Il sito di B innanzitutto comprende anche banana. È importante difendere banana perché una volta che i terroristi hanno preso il controllo di questa parte della mappa è difficile non farli pushare, soprattutto se non si uccide nessuno. Quindi inizialmente magari un utility tipo una granata o anche se un altro compagno ha un'altra granata se ne possono uscire due, in modo tale che i terroristi che prendono danno potrebbero anche morire, ma anche più di uno oppure un Oper quindi eh, qualcuno con la vp messo qua a cecchinare altra posizione potrebbe essere questa magari in uh, un icon round se si vuole prendere uno shotgun quindi un fucile a pompa anche se non è proprio ico eh, almeno una kill è quasi sempre assicurata sandbags può essere giocato o in questo modo oppure non facendosi vedere ci si mette dietro il sandbags in questo modo così se non ceccano questa parte e li puoi cogliere alla sprovvista Dopodiché parliamo dei siti che difendono direttamente sul sito Alcune delle posizioni possono essere questa Questa Qua dietro Dark Che potrebbe essere anche una buona occasione per un ninja defuse Questa posizione qua Dietro coffin In questo modo Soprattutto se si è un cecchino Stessa cosa per questa posizione Oppure Se si vuole piccare una volta Quindi il nemico già ti sta mirando si picca sotto, così magari è un po' più inaspettato Un'altra posizione è questa qua In poche parole c'è la fontana che copre in questo modo Inizialmente i CT quindi non fanno caso a te Un'altra posizione potrebbe essere direttamente la CT Il problema sta nel fatto che spesso viene smoccato CT quindi eh, è inutile Oppure con un busto si può salire qui sopra In modo tale che anche se smoccano CT Si ha comunque una visione solitamente anche qua almeno una kill è assicurata a meno che qualcuno non fa un pre-aim qua per qualche motivo ultima posizione che potrebbe essere inaspettata al momento potrebbe essere sia questa che questa qua soprattutto se prima C3L magari qualcuno picca un po' più largo quindi vicino al muro si può subito cogliere lo sprovvista alla differenza innanzitutto tra A e B sta nel fatto che B è più facile da rushare Invece A ha più posizioni dalle quali i nemici possono uscire. Solitamente i player che giocano su A possono o se si ha un cecchino piccare mid e cercare di uccidere qualcuno direttamente o in mid o in t-ramp quindi lì sotto. Oppure uno smoke mid così se c'è un cecchino avversario che sta mirando si può crossare. E si possono giocare apartment in diversi modi. In maniera più aggressiva si potrebbe piccare molto velocemente quindi venendo da long fino a correre in mid top of mid fino a venire in questo stanzino quindi passando anche da boiler si può fare un pick abbastanza aggressivo o verso di là perché spesso prendono anche dal ponte o da sotto oppure se non si vede nessuno magari sono tutti quanti ormai apartment magari si è perso del tempo se si vuole giocare un po' più safe si può giocare in questo modo apartment quindi magari facendo un pre-aim in questo modo, oppure se si vuole giocare ancora più difensivi si può prendere informazioni e tornare indietro in questo modo. O ancora si può utilizzare questa posizione, che magari la prima volta potrebbe essere inaspettata, non mostrando l'arma in questo modo, perché posso vedere l'arma cash, ma in questo modo, quindi mirando leggermente al muro appena spunta qualcuno si cerca di fare una kill. Altro modo di giocare aggressivamente gli apartment potrebbe essere quello di correre, Arrivare fino a questo punto, farsi uno o due kill, quindi quanti nemici ci siano e tornare subito indietro a difendere. Parlando invece proprio del sito, si potrebbe difendere da Short o in questo modo o in questo modo. L'unico problema sta nel fatto che c'è questo piccolo gap. Entrando, qua possono vedere il, il modello. E se si continua a mirare, si riesce a vedere anche il nome. Con un boost ci si può mettere anche qua. Quindi, anche se smoccano in questo caso comunque abbastanza la visione sia sul sito che sul mid che sul long oppure ancora si può giocare qui sopra sempre con un boost da qua oppure con un autoboost quindi facendolo da solo da qua a qua fino ad arrivare qua. Più in là vedremo come autoboostarsi fino a sopra il tetto oppure ancora si può stare su arch questo, in questo modo. Un modo per cogliere nemici alla sprovvista potrebbe essere anche questo. Altro modo potrebbe essere quello di giocare da library, soprattutto se si sia un cecchino. Si può giocare anche pit, quindi guardando short, in questo modo. Oppure ancora coprendosi da short, in questo modo, si può guardare anche apartment. Si può guardare anche long, sia in questo modo che in questo modo. Si può giocare anche sopra questa bici. Quindi si ha visione di short da questa piccola rottura del muro. Si può controllare anche apartment dove tuttavia si è più esposti. Oppure ancora dentro il sito in questa posizione guardando apartment si può, può guardare anche long. Si può giocare in questo modo o in questo modo. Un ninja defuse qua non starebbe neanche male. O ancora si può giocare in questo modo. O più passivamente... L'ultima posizione che rimane è quella di cemetery che si può utilizzare in altrettanti modi quindi guardando short e apartment così, guardando long anche in questo modo però così si è scoperti da tre direzioni diverse oppure giocando passivamente così guardando pit si può piccare anche piano piano l'apartment o alzarsi e piccare short e guardare anche long Ora parliamo di come attaccare il sito IB. Innanzitutto bisogna cercare di prendere il più velocemente possibile il controllo di Banana, perché gli antiterroristi potrebbero pushere da mid o anche da T-Ramp e chiudere i terroristi su Banana. Ci sono vari modi di pushare Banana. Il primo è quello più aggressivo, che è quello di correre verso i logs, che sono questi qua. Soprattutto se si ha una VP perché si può mirare e uccidere subito chi si trova nei barrels o top of Banana. O se si vuole giocare più passivamente, con la VP in questo modo... Stessa cosa, uccidere subito. Dopo aver preso il controllo di questa parte di banana, si cerca di passare a top of banana. Ci sono tanti modi per prendere top of banana. Innanzitutto potrebbero essere delle granate, quindi delle flash o delle granate, normali, e piccare. Oppure con un boost si può andare sopra il muretto, quindi fino a qui sopra e controllare. Stessa cosa ovviamente anche gli antiterroristi possono boostarsi e controllare banana. Dopo aver controllato questa parte di spazio bisogna passare subito ai sandbags, passando per i barrels. E guardare anche questo spot qua. Subito dopo bisogna entrare nel sito. Quindi il primo pick da fare è quello verso CT, Se non si è già smoccato prima, ci sono tanti modi di smoccare CT, Più in là vedremo quali sono. Quindi, o si smocca CT da banana, oppure bisogna pulire anche quest'area qua. Bisogna subito controllare quest'area qua. Subito i coffin con degli strafe andare il più largo possibile in questo modo, quindi controllare dark anche, controllare la fontana in questo modo, controllare sopra, guardare qua, non spuntare ancora da CT, perché se c'è qualcuno CT ti uccide istantaneamente, quindi anche tramite questa fessura controllare qua, ancora non ci siamo mostrati su CT, dopodiché controlliamo CT se non si una smock per poi pushare questa direzione e si può controllare in questa direzione qua o anche qua altra cosa che non in molti sanno è che se si mira qui in mezzo se c'è qualcuno all'angolino spunta il nome rosso del nemico quindi ultima cosa da fare è controllare charge in questa maniera qua per poi passare qua dietro e dark così si è sicuri che il sito sia pulito e siamo pronti per puntare. Una volta plantato bisogna stare il più safe possibile in modo tale che il tempo scorri e non muoia nessuno, nessuno dei terroristi perlomeno, quindi una smoke CT o una smoke, una molotov che sia charge non guasta mai. Se si ha la disponibilità numerica bisognerebbe mettere un terrorista qua, un terrorista qua e un terrorista nel sito. In questo modo si può stare safe, quindi ci vogliono almeno tre giocatori per stare un po' più tranquilli durante un plant. Ora invece parliamo di come attaccare il sito di B. Per attaccare il sito di B ci sono diversi modi. Il primo è quello di clearare subito mid. Quindi con un Oper o con qualcuno che riesca a uccidere anche da lontano. Tuttavia se non si ha un Oper, si può prendere il controllo di mid con uno smoke. Stessa cosa per second mid. Ci sono tanti modi per clearare second mid. Il primo è quello di passare direttamente da qua quindi per poi entrare dentro gli apartment o andare mid. Oppure ancora si può andare dentro gli apartment dei terroristi. uscire e vedere se c'è qualcuno. Dopodiché andare da questo lato degli apartment entrare da qua o entrare dai balconi per pulire gli apartment city ci sono diversi modi parliamo del primo che è quello di auto in questa maniera qua quindi prima cosa da fare è controllare boiler dopodiché passare a questo angolino dove spesso si mette qualcuno questo angolino e controllare qua dopo aver fatto questo Controllare subito in questa maniera questa parte del sito e questa parte degli apartment. Oppure ancora se si vuole pulire gli apartment da questa parte si deve controllare così, così, controllare boiler, controllare questo angolino per poi controllare qua. Una volta che si è il controllo di apartment e si è tutti insieme si può passare al push. Ci sono troppi casi di push quindi vi mostro tre metodi principali. Il primo è quello da long, il secondo è da short e il terzo è da apartment. Vi mostro anzitutto quello da short, sarebbe quello di tirare una fumogena, che vi copre abbastanza sia da mid che da long, per poi questo e poi questo. Come vi dicevo prima da qua spunta il modello, quindi si può vedere se c'è qualcuno. Contrere subito gli apartment, vedo il carretto qua davanti, in questa maniera, pit, per poi passare a graveyard e andare più larghi possibile in tale che se qualcuno da pit si mostra soltanto dopo che abbiamo cercato non ci vede e possiamo passare a pulire questo lato questo lato questo lato qua per poi ritornare a pit e gli apartment anche qui sopra ci possono essere degli antiterroristi controllare il sito qua si tratta sempre di switchare tra sito e apartment perché una volta che si arriva in questa posizione si passa al sito Dopodiché si ripassa a pit e apartment. In questa maniera qua. Si ripassa sul site in questa maniera. Per poi passare a questa parte di pit e di apartment. Controllare questo spottino qua. Che potrebbe essere causa di ninja defuse. Finalmente pulire questa parte di sito. E controllare qua. Altro push come vi spiegavo potrebbe essere quello da long. Se si vuole... Se si vuole pushare long bisognerebbe innanzitutto smoccare short, controllare questa parte, questa parte, controllare arch, controllare library, controllare lo spottino e allo stesso tempo anche l'ultima parte di long. Una volta arrivati qua bisogna solo prestare attenzione all'interno di arch che porta CT se c'è qualche CT che sta ruotando e library. Si passa dopodiché a graveyard, a pit. Per poi controllare il sito e allo stesso tempo gli apartment nella parte alta in questa maniera qua si ricontinua per library si ritorna sul sito con short e il sito stesso dopodiché si planta ultimo caso ma non per importanza è quello degli apartment una volta aver preso il controllo degli apartment potrebbe essere una buona idea utilizzare questa flash che sbatta sul camino ed entra nel sito e flasha chiunque è nel sito controllare queste posizioni qua che sono le principali abbassarsi non è una cattiva idea perché da pit riescono a vedere anche apartment siccome vi ho spiegato anche il boost prima dovete fare attenzione a quel boost lì sotto perché anche se siete crociati vi possono vedere arrivati in questa posizione potete alzarvi se c'è qualcuno potete sparare potete tornare a questa parte di pit piccare un pochettino controllare di nuovo i balconi ritornare al sito Controllare il sito e short e controllare gli apartment. Dopodiché si può scendere giù e ripartire con il plant allo stessa maniera. Quindi pulendo il sito, pulendo pit perché magari il player è rimasto nascosto, pulendo graveyard anche da questa posizione. Dopodiché si passa al plant. Allora come primo tip è quello di saltare da qua fino a qua. Secondo tip è quello di saltare da qua a qua più velocemente se si è terroristi in questo modo. Per farlo basta saltare sulla ringhiera, risaltare e premere c in modo tale che si arriva sopra la ringhiera. Altro tip potrebbe essere quello di farsi boostare in questa maniera qua per salire poi qui sopra. Stessa cosa vale ovviamente anche dall'altro lato. Si può salire qui sopra in questo modo. Puoi farti bustare qui dietro così e guardare CT, banana e volendo anche un po' di coffin puoi farti bustare anche qui sopra in questa maniera qua così si alza e sali qui sopra puoi salire qui sopra e osservare chi viene a CT in questa maniera qua o ancora puoi anche saltare qua sopra e non è finita qui perché si può saltare anche qui sopra e dare un'occhiata puoi farti bustare qua sopra in questa maniera qua salire anche qui sopra. Oppure farsi bustare qua sopra in questa maniera. Oppure ti puoi bustare qua sopra in questa maniera. Così. lo dire qua sopra. E qua. Così. Qua dentro su graveyard se vai al quarto scalino. Che è questo. Tasto destro. Si butta una grata fumogena. E ti metti qua sopra riesce a vedere abbastanza e i nemici non ti vedranno anche su pit è possibile fare questa cosa angolino tasto destro in questa maniera qua o ancora anche sulla bici in questa maniera qua su apartment anziché piccare in questa maniera puoi chiedere aiuto ad un amico piccare in questa maniera che è inaspettata qua su second mid oltre al solito boost che è questo qua per salire sul balcone si può andare anche sull'altro balcone Utilizzare questo punto di vista Questo spot qua è wallbang wallbangabile Infatti se ora io giro dall'altro lato I proiettili sono dei affini e qua Se c'è qualcuno qua a camperare si può anche uccidere Dopodiché altri wallbang possono essere questo Che va direttamente su short Anche questo è un ottimo wallbang Perché se saliamo vediamo che i proiettili fanno questa traiettoria, quindi prendono anche chi c'è qua. Un altro wallbang potrebbe essere questo qua. Stesso spot, se si vuole uccidere qualcuno. Oppure se dei terroristi vogliono pushare si lancia qua un incendiaria. Molti andranno lì a camperare. Si spara in questa maniera qua. Bello spray. E qua si colpiscono i amici. Si può anche utilizzare questo spot qua, come ho già mostrato o ancora se si vuole rimanere qua si può anche saltare e guardare short si può utilizzare questa bellissima vespa per salire se qualcuno sta camperando qua si può utilizzare questa smoke come one way smoke in modo tale che si vedano i piedi ma chi viene da questo lato deve abbassarsi ed è più difficile vedere se c'è qualcuno Ci sono tantissime smoke quindi non posso mostrarvele tutte, tuttavia vi posso mostrare le più importanti. Inoltre ci sono smoke e comunque nade in generale che si possono utilizzare su server 64 e altre su 128, io vi insegnerò quelle che si possono utilizzare per entrambe perché sono le più utili. La prima è quella per city spawn, quindi bisogna salire qui sopra, tenendo premuto W fino a quando non ci si può più muovere. Dopodiché utilizzare questo paletto come riferimento e alzare la visuale fino a toccare il filo, in questa maniera qua. Questa è la traiettoria che segue la smoke, fino a smoccare ti spawn, così. Ora ci posizioniamo in questo angolino, dopodiché dobbiamo mirare a questo piccolo spazio che c'è tra le foglie. E dopodiché semplicemente tirare la granata, questa andrà a finire direttamente nel sito di B, in questa maniera qua, coprendoci anche dagli hopper. Per smoccare vicino al coffin ci si rimette di nuovo in questo angolino qua e bisogna mirare qua quindi utilizzare come riferimento queste due sbarre mirare poco al centro qua semplicemente tirare una volta tirata andrà a finire su coffin l'unico problema di questa smock è che chi si trova coffin anche con la VP ha una visione anche qua se si vuole smoccare top of banana bisogna posizionarsi in questa posizione qua all'angolino e mirare proprio qua, semplicemente tasto sinistro, si tira, vedremo che la smoke andrà a finire direttamente qua, posizionarsi in questo angolino, contare da questo paletto 4, 1, 2, 3, 4, mirare leggermente più in alto, in questa maniera qua, tasto sinistro e bisogna lanciarla dopo aver saltato, quindi rimbalzerà sullo skybox lì sopra, e andrà a finire qua in questa maniera ora vediamo una smoke per mid posizionarsi in questo angolino Dopodiché mirare qua sopra e fare un jump throw stessa cosa che ho fa sarebbe il jump throw copre leggermente mid in questa maniera almeno il cross potrebbe essere safe per smokeare long ci mettiamo la posizione di questo fiore qua Miriamo all'angolino che si forma tra il tetto e il cavo che ci passa. Dopodiché basta tirare. E vedremo come anche Longo verrà smoccata in questo modo. Per smoccare short ci mettiamo in questo angolino qua. Senza sbagliare. Così. Miriamo qui sopra. E semplicemente dobbiamo tirare. Così. In questo modo rimbalza. In questa maniera. E qua è tutto smoccato, compreso apartment. No, non c'è nulla di visibile. Ora impariamo a smoccare arch. Bisogna fare in questa maniera posizionarsi qua, in linea con la griglia. Dopodiché dobbiamo mirare alla punta del tetto e semplicemente tirare. Ora vediamo che tirando rimbalza e andrà a finire direttamente su arch. Per smoccare library bisogna mirare esattamente qua. Cioè bisogna prendere come sistema di riferimento qua qua e mirare al filo quindi così in questa maniera stiamo mirando al filo tiriamo semplicemente col tasto sinistro e andando per di qua noteremo come il library sarà smoccato per smoccare da arch. questo è molto utile soprattutto se si è antiterroristi posizionarsi in questo paletto mirare all'angolino leggermente più a destra così semplicemente tirare ora vedremo come rimbalzerà, continuerà a rimbalzare e smoccherà apartment. Ora vedremo come smoccare banana, la parte più bassa di banana. Innanzitutto bisogna posizionarsi in modo tale che il tetto coincida col muro, questa parte tetto col muro, così. Mirare letteralmente al centro della finestra, dopodiché fare un jump throw, così. Ora vedremo come la granata fumogena andrà a finire alla fine di banana, in questa maniera qua. Se si vuole smoccare short d'arche, magari sei un counter-terrorist e devi andare nel sito di A perché hanno piazzato la bomba, posizionarsi in questo angolino, mirare in questo buco che c'è qua e semplicemente tirare. La smoke andrà a rimbalzare, cadrà, come stiamo vedendo, e smoccherà short.